Oggi affrontiamo in aula un tema che stiamo seguendo da quattro anni. Purtroppo c'è un fenomeno su Roma che, eh, nonostante tutti gli sforzi che abbiamo messo in campo fino ad oggi, non è ancora definitivamente eh, risolto. Quindi questa mozione è soprattutto rivolta a tutti quelli che... Eh, hanno creduto e credono nel Movimento 5 Stelle, soprattutto per far sapere quello che sta facendo l'amministrazione capitolina su questo fenomeno. Fin da luglio 2016 c'è stata un'attivazione nei municipi, c'è stata un'attivazione a livello di giunta e c'è stata un'attivazione soprattutto del delegato alla sicurezza nominato dalla Sindaca. I risultati sono scritti in questa mozione. Purtroppo, ripeto, il fenomeno ancora non è stato arginato. L'azione la, eh, principale di questa amministrazione consiste nella chiusura dei campi e la strategia che è stata proposta e che è stata messa in campo è chiaramente di medio-lungo termine. Quindi dobbiamo porre una particolare attenzione al, a quello che l'amministrazione dovrebbe fare subito. Purtroppo l'amministrazione capitolina da sola non riesce a dare dei tempi brevi. Questo è, la, è la, il fulcro di questa mozione. L'appello che noi facciamo a tutte le forze politiche presenti in Campidoglio, e, e mi dispiace... Rimarcare purtroppo che il centrodestra è presente mentre il centrosinistra eh, è presente con un, una sola rappresentante. Quindi l'appello spero che verrà condiviso all'unanimità perché l'azione dell'amministrazione dell capitolina deve indirizzarsi verso il governo che può e deve fare qualcosa. Il Governo nazionale deve capire che Roma Capitale ha bisogno dell'intervento del Ministero dell'Interno, del Ministero della Difesa e soprattutto dell'azione che oggi veramente noi dobbiamo ringraziare il Prefetto di Roma perché ha già messo in atto alcune indicazioni che sono arrivate anche da questa amministrazione, tipo l'amministrazione anzi l'istituzione di una squadra interforze dedicata proprio alla prevenzione di questo fenomeno. Ci tengo a citare alcuni dati, perché spesso i giornali non, non arrivano a questa come dire, particolarità di dettaglio nell'informazione. Sono stati controllati negli ultimi mesi 3.865 domezzi. Sono state contestate 254 infrazioni al Codice della Strada. Sono state ritirate 6 patenti, 16 sequestri di veicoli, due sequestri penali dei veicoli di provenienza furtiva, due fermi amministrativi, sei inviti di presentazione ai sensi del Codice della Strada, quattro segnalazioni di veicoli abbandonati, 16 controlli di polizia ambientale con sette sequestri eh, per un carico di 5.000 e 990 kg di rifiuti, 547 cerchioni e circa due quintali di piombo, un verbale redatto ai sensi dell'articolo 258, 21 denunce all'autorità giudiziaria, non, non cito i, i capi di imputazione del codice penale. e Per finire cerco di essere rapido, 20 accertamenti di reati ambientali connessi all'accensione di roghi e conseguente comunicazione di un'unità di reato ai sensi degli articoli 423 e 449 del codice penale. Quindi che sta succedendo? Noi continuiamo come Roma Capitale a cercare di arginare questo fenomeno e negli ultimi mesi abbiamo investito parecchie risorse fuori diciamo, budget per continuare a presidiare con le nostre forze, cioè con i vigili urbani che fanno un egregio lavoro, ma da soli non ce la fanno. Quindi noi veramente speriamo nella condivisione, purtroppo noto con rammarico che l'unica componente del PD in questo momento ha abbandonato l'Aula, e spero che rientri al momento del voto perché questi temi secondo me vanno proprio veramente a incidere nella carne e nella salute dei cittadini. Quindi spero che eh, l'unica componente presente del PD rientri, perché se no diventa un problema di coerenza politica. Non possiamo dire che siamo per la salute, non possiamo dire che siamo per la tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini e poi abbandonare l'aula. Il segnale dovrebbe arrivare da tutte le forze politiche, il segnale al governo, questo stiamo chiedendo oggi, il rispetto dei cittadini della capitale. Questo fenomeno purtroppo è un fenomeno esteso, si parla di criminalità organizzata diffusa, quindi non è una materia che possiamo affrontare da soli. Quindi veramente questo appello è eh, accurato, perché dopo un anno di amministrazione, nonostante tutti i nostri sforzi e ripeto ne stiamo facendo in continuazione, abbiamo bisogno dell'intervento del governo. Questo è fondamentale da capire. Mi dispiace che quelli del PD non ci sono adesso e quindi sicuramente avranno degli impegni, però vedere che eh, viene abbandonata l'aula nel momento della votazione fa rif, dovrebbe far veramente riflettere i cittadini soprattutto e capire che alcune cose prescindono dal volere dell'amministrazione comunale che è un ente locale tutto quello che riguarda reati e perseguimento del crimine è competenza della amministrazione centrale. Quindi se noi vogliamo agire in maniera definitiva e chiudere veramente questo fenomeno, Devo a non basteranno tutti i nostri sforzi e dobbiamo necessariamente chiedere un intervento del Governo immediato. Grazie. A lei.